Gentilissime autorità civili, autorità religiose, cari amici del Movimento dei Focolari, vi ringrazio innanzitutto per il vostro invito, purtroppo le circostanze attuali non mi consentono di essere presente, ma desidero salutare tutti voi che avete promosso e organizzato questo importante convegno fiorentino in occasione del centenario della nascita di Chiara Lubic, promotrice infaticabile di fraternità, di amicizia, come sapete oggi abbiamo di fronte a noi sfide molto impegnative. La pandemia da Covid-19 ha scolvolto le nostre vite e in questo momento è necessario non perdere di vista i nostri valori fondamentali. In questo senso penso che il messaggio di Chiara Lubic sia estremamente attuale. Richiamando il concetto di fraternità universale, Chiara ci ricorda che ad unirsi non possono essere solo gli Stati o le organizzazioni internazionali, ma devono poterlo essere anche anche le comunità, le persone, i popoli. Ad unirsi deve essere la famiglia umana, perché ogni persona con il suo comportamento, le sue azioni, con il suo esempio, può dare un contributo significativo. Per questo dobbiamo sentire tutti, i credenti, i laici, la responsabilità e la necessità di riedificare la nostra casa comune, abbattere i muri, ridurre le disuguaglianze ancora che ancora oggi persistono nelle nostre società. Le nostre generazioni hanno avuto il privilegio il privilegio di vivere il più lungo periodo storico in assenza di guerra. L'unità dell'Europa è stata il contesto nel quale hanno potuto fare esperienza di pace, sono riuscite a costruire un modello che ha favorito il progresso nei diritti civili e sociali. Ma non basta l'assenza di guerra, l'Europa deve, deve dimostrarsi capace di diventare un vero strumento di pace. Come ci ricorda Papa Francesco, c'è cioè un artigianato della pace che coinvolge tutti, ciascuno secondo le proprie competenze. E dunque abbiamo bisogno di ricostruire una trama di relazioni, relazioni tra le persone, tra le comunità, tra le istituzioni, ma anche di definire nuove regole per il mondo globale. In questo senso credo che l'Europa possa essere molto utile non solo ai nostri paesi, ai nostri cittadini, ma anche al mondo. Eh, può aiutarlo ad avere regole, e naturalmente regole legate ai nostri valori, al valore della difesa della persona umana. Vedete se c'è una lezione che abbiamo imparato da questa pandemia, è il senso della nostra interdipendenza. Siamo tutti legati, legati gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Bisogna agire insieme e non da soli, perché le regole del mercato senza la difesa dei diritti umani, il senso della libertà e della democrazia sarebbero soltanto delle leggi economiche che fanno prevalere il più forte e questo noi naturalmente non possiamo sopportarlo. Dobbiamo valorizzare ancora di più quell'idea di cittadinanza globale, di cittadinanza solidale che sta alla base di una società aperta e inclusiva. Non è accettabile un'economia senza morale, uno sviluppo senza giustizia, una crescita a scapito delle generazioni future. In questo senso credo che l'Europa possa essere utile non solo ai nostri paesi a stare al mondo, ma ai cittadini e anche al mondo intero. Chiara Lubic, che è anche cittadina onoraria di Firenze, ci ricorda che le città possono rappresentare un luogo privilegiato di incontro e condivisione, ma soprattutto ci, aiuta, ci possono aiutare a lavorare bene insieme, ad essere persone capaci di creare relazioni, di accogliere l'altro senza pregiudizi e senza schemi. Dobbiamo sentire il peso di questa responsabilità, la necessità di curare la qualità della nostra vita nella comunità perché nessuno deve sentirsi scartato o messo al margine. Vi ringrazio per la vostra testimonianza, per il vostro impegno, vi saluto con amicizia, vi auguro buon cammino e speriamo di poterci finita questa turbolenza incontrare anche di persona.